Dari 26 e oggi siamo qui per fare la configurazione server. oh Volevo da tanto farla: una configurazione di un server. Si se andranno a spendere anche qui un milioni, però sarà per un'azienda. Quindi, se sei un'azienda, o comunque conosci qualche azienda ehm, che gli può servire questo server, e eh, inoltre il video eh, vabbè, direi di iniziare con il processore AMD. Eh, AMD tre dripper eh, X questo qua quanto ferino il tre dripper pro mm -hmm. ovviamente vabbè, andremo anche un po' in costosi per tirarsela cioè non sarà ovviamente un computer po da un portatile eh. non mi ricordo che mm, che attacco c'ha pensate che lo ah ok so che c più s questo qui, copia. Ok, aggiunge il carrello, quindi. Ora, dobbiamo cercare una scheda madre compatibile, quindi. Scheda madre. Ok, però non c'è lo spazio, quindi. Così almeno abbiamo già l'attacco. Compatibile. Aspetta. Eh, aspetta. So... Oh. Ma puoi ma può laggarmi così il computer perché sto anche caricando un video socket spero che esistano per il 3 dripper pro aspetta pure basta che c'è madre scheda madre compatibile con 3 The dripper Pro. È la prima volta se dovessi farlo. Che non mi interessa, Dripper. Però, os, mi sa che ne prendiamo ben pochi. Ah, cioè, SV. Questa qua va bene. No, l'ho persa. No, ti prego, non dirmi che l'ho persa. Se no, non picco veramente questa qui, forse va bene SWR questa qua W aspetta, che me lo copio che adesso beh, costa 2000 euro, però va bene ovviamente avrà soltanto slozzata non si metterà SSD in BMI, dove dico subito così era s w mi ricordo qui swrx 8 prego dimmi RX 8 rx8 okay, okay, ok questo qua va bene qui ci andrà il nostro thread ripper qui, oppure ne faccio una per il ming no quella per il ming arriverà dopo allora no, aspetta 1 2 aspettate che le conto 1 2 3 4 5 6 7 non avrà slot in niente Ah. voglio vedere ah qui c'è già una scheda video penso sia sì, eh? boh non so bene cosa sia ah no è tipo perché vero perché non penso che qui ci sia l'uscita video cosa serve? infatti non c'è eh? e quindi danno già una specie di scheda video che noi useremo però in quanto la nostra eh, che magari ti serve, sarà per rendering quanto io lo voglio ovviamente cambierà da azienda a azienda dipende cosa deve fare mi scheda video perché io lo faccio magari per qualche youtuber quindi andrea ventivegna eccetera venite a vedere questo video condividetelo ah, se riuscite ad Andrea Ventivegna e ad Andrea Galeazzi.com se volete fatelo prendete un po' con chi cavolo volete allora, sapete cosa vi potrei dire? Per l'editing andrebbe bene un Nvidia 3080, no 4090 Yai. Non so se esiste la TI, però penso di sì. Deve, allora, facciamo così, però... In quanto dovremmo mettere anche, magari, anche 2-3 terabyte di RAM, perché, vabbè, c'è cioè nel senso... C'è... Cioè, in questo qui, non è una scheda grafica vabbè la, questa qui 320 ventole eh, 4000 euro per, cioè soltanto il process, tra il processore e la scheda video e la scheda madre siamo già a 13000 eh, 13 euro madonna che botta allora e poi direi anche di prendere qualcosa di AMD quindi eh, AMD radio però... che bella la mia tastiera allora io direi di prendere una scheda video sottile direi di prenderne due di queste no però aspettate devo capire quale prendere perché non possiamo spendere i soldi a Vandera. questa qui mi piace molto mi sembra abbastanza compatibile 16 gigabyte di RAM quindi 16 più 24 fa 30 40 quindi 40 gigabyte almeno quindi 64 minimo. ma noi ne metteremo 128 no forse anche un pochino di più di RAM perché la RAM deve essere sempre abbondante deve sempre abbondare perché sistema operativo sede video eccetera eccetera, eccetera. quanti slot allora 4 5 6 7 8 quindi direi di fare di prendere eh, 8x per... dovrei fare allora prendiamo la calcolatrice prenderò mi sa 32x8 quanto fa 256 giga di RAM basta no guarda se... magari prendo 8x 8, fa... guarda 8x8 8, che fa 64 però 64 giga sono un po' pochini quindi soltanto 64 meno 40 uguale uh, 24 quindi eh, sono un po' pochini quindi a mio parere 24 per un server non vanno bene quindi io direi di fare eh, invece che fare 8x8 direi di fare 16x8 voglio vedere 128 allora aspetta 8 GB RAM ovviamente questa qua sarà senza budget perché vabbè per un serve <ride> no, non 8 gigabit facciamo scusate 8, 9, 16 facciamo 16 gigabit di RAM su un banco eh, sproposso, sproposso, sproposso. questi che in totale però sono io. quindi io direi di fare eh, tata, tata. dovrei fare mh, questo qua sono 2x8 quindi 4 più 4 banchi dobbiamo fare così vorrei prendere le più performanti ecco queste che sono disponibili nella configurazione che voglio io o anzi no ho capito ho capito questi questo qua 4 x 16 quindi vuol dire che basta che ne prendiamo due di questi 3.000 mhz ok no, non è disponibile Vabbè, chi se ne... noi ce ne prendiamo più di una cioè se facciamo 16 ma cosa cambia da questo a questo 3200 allo sto punto cioè ce l'abbiamo la... quindi 16 dobbiamo fare 128 diviso 16 8 quindi 8 quindi 4 ne dobbiamo prendere e ok così abbiamo un bel po' di RAM eh, comprata diciamo così acquistata scorta vita abbiamo ora dobbiamo prendere un bel SSD SATA allora direi di fare per il sistema operativo tutto per un server anche un terabyte bastano non è mio perché lo vorrei tanto prendere in DMI però non si può Bello, questo qua. 4 Terabyte. Sarà vero come io che ho un miliardo di iscritti? Ovviamente, ora che ne ho soltanto nemmeno 100, ne ho questo. Questo, questo, questo. Della Samsung. Costa anche poco. Anche e poi, sempre da questo. Da questo. Sito. Siamo già 16.000 euro. E non abbiamo finito perché ci manca ancora l'alimentatore case direi di prenderne un altro ma da 4 terabyte così non ho da anzi da 8 terabyte perché 9 terabyte a noi non bastano no no no no no no no no, no disastro. Non, è non è disponibile c'è cioè, nessuno non c'era lì no no no no no no no no e ora dobbiamo prendere alimentatore e case Alimentatore Alimentatore Anzi facciamo una postazione Con un server o un computer così potente Quindi, Alimentatore da un, Ovviamente questa roba qua no, Anzi un kilowatt Facciamo una postazione da un kilowatt Ovviamente poi Il che non lo acquisterò veramente Magari lo acquisterò ma poi tipo farò il reso di 20.000 20 euro di roba che come tutta la mia carta di credito no, non proprio tutta la mia carta di credito però la mia carta di credito ha su più di 40.000 euro quindi se non li ragioniamo magari lo prendo e poi vi faccio fare il reso che mi ridano i soldi scusate eh, se mi date voi 17.000 euro li comprerei e li otterrei però poi direi, infine, non so, devo andare a vedere un secondo qui la scheda madre, ma prendiamo il case, poi anche monitor, ovviamente per un computer abbastanza potente. Asus, se non lo trovo bisogna, bisognerebbe cambiare, allora aspettate, no, tipo di chipset ok, Ah, Altre dir per poi qua po po c'è scritto allora qui c'è scritto E ATX ok c e ATX mio no, attore mi sa no, no però non sono ATX non mi sa che non esistono quelli. Ah, ecco. no, che non esistono. Sto cavolo, esistono. Prendiamo questo qua. E ecco. Ora sapete cosa bisognerà comprare? Un, un monitor da 40. 49 pollici. Aspettate un secondo No, scusate però. Che di qua sto caricando un video, vi faccio vedere. Eh, non si vede perché ce l'ho tutto schermo eh, però guardate vi faccio vedere eh, se faccio così guardate ah no ho capito eh sentite faccio così guardate vediamo lo vedete tac. Pochissimo eh. Questo qua è la roba di YouTube Studio Però voi questo video qua l'avrete già visto se siete stati dei bravi iscritti ma sono sicuro che lo sarete stati cioè, non ne sono proprio sicuro, però spero che lo siate stati. Ok. Quindi... Allora, dobbiamo prendere un monitor. Monitor Samsung. Curvo. 49 pollici. Questo. E forse... Perché ovviamente non sarà per il gaming, come ho detto però volendo volendo eh, pot, eh, cioè, potrete anche usarlo per il gaming se avete se, ovviamente questo qua di certo non vi lagga ve lo dico io ve lo dico io di certo questo qua non vi lagga eh, col 3D Ripper eh. allora questo qua 5k poi guardate questo qua ve lo dico io questo qua e adesso prendiamo no, scherzo, batte. aspetta, tastiera, gaming, metto postazione ppc, comunque nel titolo. 99 su 100, questo sta, qua, e mi piace, e poi un mouse, ma, no, mouse, mi sa che, oh, questo qua, questo qua mi piace un botto. Vabbè, il mouse è una roba personale, cosa volete? Io preferisco di gran lunga questi. Un mouse con una forma consona. Della, della Logitech lo prendo, mouse, Logitech. Questo qua, Logitech. Oh E eh, il... Devo avere anche questo. Eh, questo qua non penso che abbia insieme anche la tastiera. Se ce l'ha, no, vedete solo mouse. Okay. Non ha cavo perché io ce l'ho questo e non ce l'ha il mouse però è soltanto quella versione vecchia e siamo a 20.000 euro e vabbè non ce la metti una scrivania allora vi dico la scrivania che avevo io però che avevo mh, qualche anno fa la allora troviamo su amazon proprio era su amazon e che era in camera mia era vi faccio vedere eh, non ho nessuna foto perché non avevo ancora un telefono però vi faccio vedere qual era era questa che a me mi piace, mi piace. però ce l'avevo tipo di recente forse ce l'ho ancora cioè forse nel senso forse ce l'avrò ancora non in camera mia No. magari però se la trovo magari me la rimonto perché era bella la eh, vecchia cameroniera eh, vedete questo qui sono i tre monitor che io però ne avevo questo, avevo un monitor quello del computer e qua poi avevo niente forse avevo un quadro forse non mi ricordo e avevo un pad e basta e, e qui Uh, sotto, ho fatto una mensola qui sotto o oh, forse c'è già per la ps4 e quindi niente ah non però era la più lunga che c'era era questa, eccola Non piace un botto Però beh co però, comunque perché avevo più spazio per la ps4 no però era solo un non mi ricordo so che... Siamo a 19.352 euro Più di quanto nella cartelletta No scherzo Magari più o meno uguale Non lo so Forse un po' di meno vabbè. Comunque sono tanti soldi Niente spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like, commentate e condividete Noi ci vediamo al prossimo video Ciao